Vedete su quella montagna cosa c'è? C'è blu! Ok, allora, dobbiamo stare qua nei paraggi per capire cosa vuole. Ho disattivato i villager, per fortuna, perché sennò mi spaccavano i timpani. Io direi di prendere anche un po' di cibo, perché chiaramente se ci serve, nel caso dobbiamo affrontare blu. Guardatelo tutto lì che... Guarda, ma poi cosa sta guardando esattamente? Sta guardando l'orizzonte, magari vede qualcosa che noi non vediamo. Potrebbe essere tutto con blu dei Rainbow Friends. Dobbiamo assolutamente andarcene, essere anche abbastanza sneaky, perché non vogliamo che lui ci veda, giusto? Magari possiamo anche entrare in questa casa qua, ok? Si è girato di spada, il che è abbastanza ottimo, direi. Uh, perfetto, io direi di prendere, a parte perché ho 5 diamanti, vabbè. Facciamo finta di niente, usiamoli. Bene, abbiamo anche la spada di diamante, adesso però ci serve fare un po' di pane, ok, perfetto. Direi che adesso ho abbastanza cibo. Qua cos'è che c'è? Mmh, -hmm. Vabbè, non è che ci serva a noi Dato che abbiamo l'armatore in diamante A quanto ho capito Raga Perché fa così? Ma ah, state sentendo questo rumore? Perché fa così? Perché... Oh no Sospetto che ci sia qualcosa di davvero Sbagliato qui Direi di andarcene immediatamente Allora Io sarei anche incuriosito Dall'affrontare Blue Però non lo so, è abbastanza sinistro Che è il contrario di destro Co Cos'è? Ok, questo qua è andato abbastanza velocemente Però sappiamo che questo qua purtroppo non muore, credo Perché adesso sta così Ma guardate cosa succede adesso, eh Adesso dovrebbe succedere qualcosa di terribile Ovvero che ritorna vivo Eh, lo sapevo, vedete? Però possiamo riucciderlo. Tanto qua ha pochi cuori Vediamo un attimo questo quanto... Aia no, invece ha tanta vita, lui ne ha 500 di vita È infinita praticamente, no, no, no. Non potrei mai sconfiggerlo adesso Nonostante io abbia l'armatura in diamante ma non posso, è troppo forte Però dobbiamo capire bene che cosa vuole da noi Perché, cos'è che, cos che ha in mente? Perché sta sorvegliando poi questo villaggio? Per poter dormire io direi di fare un buco che va super in profondità E tecnicamente ora qua posso dormire State vedendo? Ok, c'è definitivamente un mistero qua che non abbiamo capito, cioè vabbè si capiva direttamente che dai blu, però qua praticamente questa è una casa dove si nasconde effettivamente del sangue e c'è un villager che vabbè ora sta dormendo perché è notte, però di solito non succede su Minecraft normale per quanto io ne sappia, giusto? Scrivetemelo nei commenti se hai ragione. Ok, chiaramente indagheremo nei prossimi video.